Ciao ragazzi, questa è la seconda parte dei sistemi di numerazione e su questo video parleremo del sistema OTALLE Allora, andiamo a vedere di che cosa si tratta Allora, il sistema numerico OTALLE, spesso abbreviato con OT o OCT è un sistema numerico posizionale abbiamo spiegato nel video precedente che significa sistema numerico posizionale in base 8 che utilizza solo 8 simboli tipicamente da 0 fino a 7 invece dei 10 del sistema numerico decimale usato comunemente allora il sistema otale usa questi 7 simboli cioè 0 1 2 3 4 5 6 e 7 e sono 8 dobbiamo ricordare sempre che cominciamo dallo 0 allora, quanti bit servono per rappresentare il sistema o tale al sistema binario? Ce l'abbiamo 8 numeri, cioè 2 alla terza. Sistema binario, ci bastano 3 bits, cioè 000, 010, 111, 100 eccetera, se per esempio ce l'ho un numero o tale di 45 questo sarà rappresentato da 2 per 3 6 bits se per ogni numero servono 3 bits questo sarà 3 più 3 se per esempio ho 1 5 6 7 2 sarà rappresentato, sempre sistema tale, da 1, 2, 3, 4, 5 cifre per 3 a 15 bits se per ognuno servono 3 bits abbiamo detto che ci servono 3 bits, non possiamo prendere qualsiasi bit, dobbiamo scegliere i 3 primi e cominciamo a scrivere da destra a sinistra cioè 2 alla 0 2 alla 0 alla 1 e 2 alla 2 questo ci fa 4 questo ci fa 2 2 alla 0 questo ci fa 1 e poi il sistema otalle cioè quelle cifre qua saranno rappresentate una combinazione di somma di queste cifre qua cioè lo 0 sarà 0 per 4 più 0 per 2 più 0 per 1. Che fa 0? 0, 0. Cioè, lo 0 al sistema otale è questo qua. Poi, vediamo l'1. La somma di quali numeri qua vi fa 1? Solo questo qua. Cioè, 0 per 4 più 2, scriviamo meglio, 0 per 2 più 1 per 1. E i bit che ho usato sono questi qua. Cioè 0, 0, 1 sarà l'1 di notale Facciamo un altro esempio. Il 7. Quale combinazione di somma di questi numeri qua sarà il 7? 4 più 2. 6 più 1 7, cioè 1 per 4, più 1 per 2, più 1 per 1, cioè i bit che ho usato sono questi qua, cioè il numero 7, di notale, sarà 111 1, 1 in binario. E sapendo questo, ragazzi, andiamo a fare qualche esempio, così le parliamo meglio. Allora, abbiamo questo numero otale 13765 e lo devo rappresentare in numero binario. Come procediamo? Allora, lo scriviamo così: 7, 6, 5. Poi, come abbiamo detto, abbiamo. I 3 bit che rappresentano tutti i numeri o cioè 4 2 1 che il risultato sarà una somma di questi qua allora quali numeri di questi qua devo sommare per avere come risultato 1? Sono l'1 questo qua allora l'1 è 0 0 1 perché è 0 volte il 4 più 0 volte il 2 più una volta l'1. Questi sono i bits che rappresentano il numero 1 al sistema binario dal sistema otale. L'addizione di quali numeri rappresentano il numero 3? 2 più 1 cioè 3 sarà 0, 1, 1. Perché 0 volte 4 più 1 volta il 2 più una volta l'1 fanno 0 più 2 1 che fa 3, è così semplice. Poi il 7, 4 più 2 più 1, cioè 1, 1, 1. Il 6, 4 più 2, 1, 1, 0. E il 5, 4 più 1, cioè 1, 0, 1. Queste sono le rappresentazioni di questi numeri in otalle. Alla fine lo devo scrivere così numero 1 3 7 6 5 del sistema otale si rappresenta dal numero 001, 011, 111, 110, 101 Sistema binario 1 perché il sistema è posizionale? e dobbiamo scrivere in ogni numero i tre numeri rappresentati nella stessa fila andiamo a vedere un altro esercizio abbiamo questo numero decimale cioè con questa parte qua e lo rappresentiamo in binario il procedimento è lo stesso scriviamo i numeri così 3, 5, 2, 7, 3, 4 e poi i bits, il risultato dei bits cioè per rappresentare tutti i numeri del sistema otale mi servono 3 bits come abbiamo detto 2 alla 2, 2 alla 1 e 2 alla 0 1, 2, 3 bits che questo mi fa 4, 2, 1 e giocando con la somma è facile trovare la combinazione necessaria per rappresentare gli 8 numeri del sistema otale allora andiamo a vedere il 3 una combinazione di 2 più 1, cioè non mi serve il 4, mi serve il 2, mi serve anche l'1. 2 più 1, 3. Il 5, 4 più 1, cioè 1, 0, 1, che significa 1 per 4 più 1 per 1. Il 2, 0, 1, 0. Il 7, 4 più 2, 6, più 1, 7. 1 1 1 il 3 2 più 1 abbiamo questo anche qua 0 1 1 e il 4 è già pronto 1 più 0 volte il 2 più 0 volte l'1 è così facile poi il numero 352,8734 il sistema locale è rappresentato come 011 101 010 puntino 111 011 100 e se qualcuno questo lo vuole rappresentare in decimale è facilissimo qua è il posto 0 eccetera e qua meno 1, meno 2, meno 3 questi sono gli esponenti che significa che 0 volte il 2 alla 2 più una volta il 2 alla 1 più 0 volte il 2 alla 0 più una volta il 2 alla meno 1 eccetera adesso andiamo a vedere il contrario come dal sistema binario possiamo passare al sistema ottale allora, come abbiamo detto, ci servono 3 bits, cioè 2 alla 2, 2 alla 1 e 2 alla 0. Che questo fa 4, questo fa 2 e questo fa 1. Se ho un numero binario, cosa devo fare per rappresentarlo in numero o tale? Allora lo, lo copio. 1, 0, 1, 1, 0. 0 1 1 0 0 0 0 1 e cominciando da destra lo devo separare in gruppi da 3 Come ho detto, mi servono tre bits, cioè 3, 3, 3, 3, e qua che non raggiungo i 3 aggiungo due zeri per avere un gruppo di 3. E poi, lo stesso lavoro Qua è 4, 2, 1 Cioè questo è l'1 4, 2, 1 Questo è 4 4, 2, 1 Questo è l'1 4, 2, 1 Questo è il 3 Perché 2 più 1 fa 3 E qua, alla fine 4, 2, 1, 1 Allora, il mio numero o tale e questo qua cioè questo numero binario rappresenta 13 1 4 1 tale andiamo a vedere un altro esempio procedo con lo stesso ragionamento ricopio il numero creo gruppi da 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 e qua cominciando da dal punto vado verso destra 1 2 3, 1 2 3 1 2 e per aggiungere 3 aggiungo 1 0 e andiamo questo numero è 4 2 1 4 più 1 è il 5 questo numero è 4 2 1 cioè il 2 questo è 4 2 1 cioè un asso solo al 4 cioè 4 questo 4 2 1 2 più 1 3 qua lo stesso 4 2 1 4 più 2 fa 6 4 2 1 c'ho un asso solo al posto di 2 cioè 2 e 4 2 1 cioè 4 il mio numero è il mio numero tale 3 da 4 2 5.624 sistema otale ricapitoliamo per rappresentare i numeri del sistema otale al sistema binario ci servono 3 bit e questi qua facendo i calcoli fanno 2 alla 2 fa 4 2 alla 1 fa 2 e 2 alla 0 fa 1 la combinazione di questi qua sommandoli ci danno i numeri otali cioè 4 più 2 più 1 cioè 1 1 1 fa il 7 al totale se devo rappresentare il 6 mi basta scrivere così cioè 1 1 0 che fa il 6 al totale e per rappresentare, per esempio, il 4 più 2 più 1, devo prendere una volta il 4 più 0 volte il 2, più 0 volte l'1, e questo mi fa 4 più 0 più 0, che mi fa 4, cioè il 4 è, in notale è 1, 0 0 al binario per adesso è tutto, ragazzi. Abbiamo visto il sistema Otale, la conversione dall'Otale al binario e viceversa. Al prossimo video vedremo il sistema esadecimale. decimale. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video. E come sempre sotto il, video, e sotto il video ce ne stanno gli esercizi in formato PDF e un manuale che vi aiuterà per risolvere questi esercizi. A presto, ciao!